La banca d'Inghilterra ha portato i tassi di interesse a livello più alto dal 2008, infatti ha fatto un rialzo di 50 punti base e ha portato i tassi all'1,75% e l'aumento ovviamente è giustificato dalla situazione in cui versa l'economia inglese, che in realtà è una situazione che caratterizza un po purtroppo tutta europa e in realtà anche oltre l'europa nel senso che comunque tutto il mondo è in una situazione particolare anche a causa della situazione geopolitica di questo periodo storico ma più particolarmente o meglio più specificatamente parlando dell'inghilterra possiamo parlare dell'inflazione che è arrivata a livelli veramente molto alti e del rischio recessione che potrebbe colpire l'economia inglese addirittura già dal quarto trimestre di quest'anno infatti l'inflazione in gran bretagna è ai massimi da 40 anni ed è attualmente pari al 9,4% e parrebbe destinata a salire ed è per questo che la banca centrale inglese ha deciso di alzare di molto i tassi di interesse portandoli a livello più alto addirittura dal 2008, 2008 che ovviamente era l'anno della, della crisi, l'anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria dal settore immobiliare che poi si è diciamo, sviluppata a seguito anche del fallimento da Brothers eccetera eccetera quindi diciamo che quella è anche una data abbastanza simbolica perché perché i tassi ovviamente poi con la crisi sono stati abbassati si sono fatte politiche espansive al fine di risolvere la crisi economica e via di seguito e quindi essere tornati a livelli così alti è molto significativo ma in ogni caso l'inflazione così elevata a cosa possiamo attribuirla possiamo attribuirla ai prezzi dell'energia che continuano ad aumentare e non solo, possiamo anche attribuirla ai problemi che ci sono lungo le catene di approvvigionamento, quindi nella possibilità che le aziende hanno di rifornirsi di materiali per produrre i propri prodotti. E questo ovviamente causa un rialzo dei prezzi, perché? Perché ci sono problemi nelle catene di approvvigionamento. Le aziende non hanno i mezzi per produrre i propri prodotti e senza la possibilità di produrre i propri prodotti è ovvio che quei pochi prodotti che vengono, che vengono realizzati per dire prodotti che vengono prodotti ma è stata una ripetizione terribile quindi quei prodotti che vengono realizzati ecco senza poterli realizzare è ovvio che si dovrà alzare il prezzo e quindi è naturale che l'inflazione aumenterà e perché in tutto questo si parla anche di recessione e non semplicemente di inflazione e quindi ovviamente mi verrebbe da pensare anche al rischio stagflazione rischio di cui abbiamo parlato comunque anche già diverse volte su questo canale il motivo principale è che per le famiglie è aumentato di molto il costo della vita e se aumenta il costo della vita è è molto difficile riuscire a star dentro le spese senza che ci sia un rialzo anche dei salari però il problema è che qui l'inflazione non è causata da un'economia che va bene perché un'economia che va bene è abbastanza normale che abbia un po' di inflazione anzi è positivo tendenzialmente se c'è un'inflazione bassa infatti il target sarebbe un'inflazione del 2% per la banca centrale inglese ma anche per la banca centrale europea e per, altre, per molte altre banche e quindi il discorso, il messaggio qual è? il messaggio è che inflazione è causata non da un'economia che va bene ma da circostanze esterne in un certo senso che quindi sono da trovare nella fornitura per esempio delle materie prime, nei costi dell'energia eccetera eccetera e ovviamente la situazione geopolitica tra Ucraina, Russia eccetera non semplifica le cose ed ecco che quindi con l'aumento del costo della vita le famiglie fanno fatica e questo può portare alla recessione, perché ovviamente compreranno meno cose, le aziende guadagneranno meno soldi e il PIL cala. Quindi sono queste le ragioni che hanno spinto quasi la totalità del Comitato di Politica Economica della Banca Centrale Inglese ad alzare i tassi di 50 punti base e non di soli 25. Infatti c'è stato un membro del Comitato che avrebbe preferito alzare solo di 25 punti base, probabilmente per non pesare sull'economia, però alla fine sono stati alzati i 50 punti base perché tutti gli altri erano d'accordo sull'aumentare di 50 punti base appunto per cercare di mettere un freno a questa inflazione che paradossalmente in un certo senso sta anche alimentando una prossima recessione e chiaramente come dicevo prima anche la situazione geopolitica pesa molto sull'economia inglese e sull'economia in generale anche europea e anche questo ha spinto il comitato ad agire in modo così da falco e infine prima di chiudere il video voglio anche parlarti di una cosa che sta facendo adesso la banca centrale inglese cioè avrebbe delineato un piano per vendere i titoli di stato a portafoglio prima della scadenza infatti già da marzo aveva smesso di rinnovare i titoli a portafoglio o meglio i titoli di stato a portafoglio come molte banche centrali in realtà stanno facendo e hanno fatto e ovviamente i titoli che c'erano a portafoglio erano quelli che arrivavano da tutte le politiche espansive per combattere il covid e prima ancora per combattere la, la recessione che è stata causata dalle varie crisi a partire dalla crisi del 2008 per arrivare alla crisi del debito sovrano del 2011 e via di seguito e quindi la banca centrale inglese avrebbe deciso di delineare un piano proprio per vendere prima della scadenza e quindi questa è una una politica di fatto restrittiva perché va ad annullare di fatto una politica espansiva quindi politica espansiva era acquisto titoli di Stato politica restrittiva non acquisto e vendo addirittura i titoli di stato prima della scadenza. Quindi con questo è tutto, io ti chiederei un like se il video ti è piaciuto, ti invito a venirci a trovare anche su Instagram dove pubblichiamo settimanalmente contenuti che potrebbero aiutarti nel tuo cammino verso diventare un trader e ti invito a iscriverti al canale se ti interessano temi come questo o temi relativi alla pre-section di Arduino. Quindi ti invito anche se ti va a fare un salto sul mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di business, strategie di business, di marketing strategico, management e quindi di tutti quegli strumenti necessari per far funzionare un business dal suo avvio fino diciamo al corso della sua vita e niente noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao